Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Matti e quest'oggi andremo a vedere come installare il mod menu senza modifica su PS3 allora eh, prima di tutto ragazzi vi ricordo che non mi assumo responsabilità per eh, ciò che faremo allora dovete andare in utilità di formattazione e formattare la vostra playstation 3 e dovete formattarla in forma rapida cioè una formattazione rapida una volta formattata la vostra PlayStation 3, ovviamente dovete avere una pennetta USB e il programma mm, che vi lascerò in descrizione, il save che vi lascerò in descrizione. Allora, una volta formattata la vostra PlayStation, vi ricordo che perderete tutti i giochi, se avete giochi salvati e compagnia bella, insomma, vai non mi rompete i coglioni a me a dirmi, ah ma non me l'hai detto una volta formattata la vostra playstation dovete andare e seguire tutti quanti i passi che vi sto facendo vedere quindi, eh, ricapitoliamo formattiamo la nostra playstation una volta formattata la playstation eh, si riavvierà e dobbiamo andare in impostazioni. no, aspettate un attimo ragazzi che mi sono perso ok allora dobbiamo andare qui e, e dobbiamo effettuare un backup ragazzi dobbiamo effettuare un ripristino un ripristino e andremo a fare il ripristino da pennetta quindi ricordatevi andate in utilità di backup eh, effettuate un ripristino un ripristino ovviamente da pennetta dove avrete scaricato precedentemente il file che vi lascerò in descrizione e eh, dopodiché dovete ripristinare quel file eh, vi dirà che i dati sono danneggiati, insomma cazzi e mazzi però continuate a fare l'installazione in questo frangente insomma non spegnete la play altrimenti andate tutto quanto a puttane la play si riavvierà di nuovo ragazzi aspettiamo in questo caso andremo a fare il ripristino come state vedendo si stanno ripristinando tutti quanti i dati salvati che sono contenuti nel file che, che vi linko che dovrete scompattare con winrar ovviamente o winrar o winzip o qualunque programma che avete per scompattare quindi una volta che l'avete scompattato ho creato una cartella ps3 comunque già ci ha creata mi sembra, la cartella ps3 su una pennetta e, e ci copiate questo file ragazzi niente di più semplice la play si riavvierà ancora quindi vi dirà eh, che il database sarà comunque ricostruito voi gli pigiate ok dovete andare sempre avanti ragazzi e a questo punto <coughs> aspettiamo i vari caricamenti allora qui non è importante eh, quello che facciamo o meno quindi possiamo anche eh, insomma andare avanti tranquillamente perché questi sono degli usuari delle, mh, come si dice mh, dei profili che la inserisce già di suo che il modulo inserisce di suo che non danno alcun problema e noi potremo giocare con il nostro account normalissimo con, cui, con quello che ci giochiamo tutti i giorni e entriamo tutti i giorni a, a giocare quindi una volta fatto ciò entriamo eh, e eh, giustamente ci troveremo insomma dovremo fare il prologo cazzate varie ci troveremo nella storia poi andremo nell'online e avremo i mod menu ragazzi adesso qui non vi faccio vedere nulla eh, perché se no altrimenti starei troppo tempo per farvi vedere comunque questa è tutta la schermata dei mod menu che avete a disposizione, money drop, invincibilità eh, eh, e cazzate varie questo mod menu ragazzi non potete usarlo in sessioni pubbliche insieme agli altri ma potete usarlo insieme ad altre persone che avranno questo mod menu quindi detto questo spero che questo mod menu vi sia utile per fare qualche soldino con ps3 fate attenzione a non venire bannati un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti